nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo bellissimo abito che io ho deciso di chiamare acqua marina, per quanto riguarda il filato usato ne ho utilizzato uno che non avevo mai lavorato e che mi ha lasciato veramente soddisfatta, si, tra si tratta del filato della DMC linea Angel, che è questo filato formato dall'80% di viscosa di bambù e 20% lana, è un filato che è setosissimo, sembra veramente di toccare la seta ed è anche molto lucente, anche se dalla telecamera non sembra, ma posso assicurare che è un filato veramente lucente e si lavora benissimo io l'ho lavorato col 4,5 e come sempre in descrizione vi lascerò il link al sito i miei filati else da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori il colore che ho scelto io è questo color 120 ma ci sono altri colori e voglio farveli vedere che sono Uh, questi colori, ma ce ne sono anche altri, però questi, anche questi li trovo bellissimi, ricordate sempre che questo vestito voi lo potete fare anche in versione maglia, potete fare le maniche lunghe, quindi potete realizzarlo come più vi aggrada, cioè rendere la creazione personale. Uh, per poter realizzare questo vestito che è una taglia s io ho utilizzato 400 grammi di questo filato lavorando con l'uncinetto del 4 e mezzo mi raccomando se siete una taglia m vi occorrono 500 grammi se siete una taglia l ve ne occorrono, ve ne, ve ne occorrono 600 grammi però se volete farla in versione maglia per una taglia m allora va benissimo 400 grammi se però volete fare le maniche più lunghe mi raccomando fate 450 grammi per una taglia l invece se volete fare una maglia vanno bene 450 grammi se volete fare a maniche lunghe vi consiglio 500 grammi se invece volete fare il vestito ma lo volete fare ancora più largo rispetto al mio e con le maniche lunghe andate ad aumentare di altri 100 grammi in più rispetto a quello che vi ho detto questo vestito è un top down quindi si parte da sopra e vi posso assicurare che il punto scelto è semplicissimo perché è un punto di ventagli e si vanno a creare le quattro parti che servono appunto per creare la parte avanti le due le parti della manica e la parte dietro gli aumenti che io ho fatto per il vestito eh, vedete che è un vestito attillato ma neanche troppo quindi non mi va stretto questo perché segue tranquillamente le mie curve e infatti ci sono degli aumenti che vanno qui di lato in modo tale appunto da allargare la lavorazione nei punti più giusti quindi qui prima dei fianchi e poi uno fatto un altro sui fianchi ma voi potete benissimo fare più aumenti nei punti che preferite quindi se volete che la gonna vada ancora più larga potete fare due aumenti subito ai fianchi in modo tale che la scusate in vita in modo tale che la gonna si allarghi subito e ah, potete fare anche due o tre eh, aumenti quindi dipende da come volete che la gonna vada ad allargarsi rispetto al come l'ho fatta io ripeto, il mio è un stile tubino però non stretto perché comunque gli aumenti ci sono e la particolarità di questo vestito è che gli aumenti sono di lato si vedranno di lato queste diramazioni dell'allargamento del punto come si vedono qui in alto perché ricordo è un top down quindi davanti invece la gonna e il vestito restano uguale quindi non si nota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 sul gruppo Facebook la libertà di uncinettare e sferruzzare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio e noi come sempre ci vediamo un po al prossimo video tutorial ah no, mi dimenticavo, come sapete da adesso sul sito se volete una mia creazione e non siete capaci di crearla potete contattarmi tramite email in modo tale da farvi fare la creazione direttamente da me ci vediamo al prossimo tutorial per Realizzare la nostra maglia o vestito ancora non ho deciso, però utilizzerò il filato della DMC linea Angel che è formato dall'80% di viscosa di bambù e 20% lana. È un filato veramente che sembra di toccare la seta, molto lucente. Il colore che ho scelto io è il 120, che è questo particolare azzurro, diciamo una sorta di azzurro polvere. Lavorerò col quattro e mezzo, io ho montato 90 catenelle. Questo numero di catenelle va benissimo, è uguale sia per una taglia S che per una taglia M che non per una taglia L perché lo scollo si parte dal top down quello che cambierà è che rispetto a me che sono una taglia S una taglia M e una taglia L dovranno andare a fare più giri di aumenti prima di potersi fermare e dovranno fare più giri rispetto a me per poter andare a mettere i marcatori ricordate che quando andate ad allargare la vostra lavorazione top down il vostro aumento deve arrivare fino ad avere una circonferenza che sia uguale alla circonferenza delle vostre spalle anzi non proprio uguale ma che sia almeno un centimetro due centimetri in più in modo tale da poter poi mettere i marcatori e che la lavorazione non stringa detto ciò io lavorerò col quattro e mezzo se però voi lavorate con un filo più sottile allora per una taglia ehm, SMOL dovete andare ad aumentare di eh, 12 catenelle in modo tale da avere un motivo in più rispetto a me per ogni lato diciamo che dovete andare sempre a aumentare di 3 catenelle per ogni lato per averlo più grande Se invece lavorate quindi con un filato più grosso quindi che si lavora con 5 e mezzo 6 dovete andare a mettere 12 catenelle in Meno in modo tale da avere un motivo in meno rispetto a me detto ciò possiamo iniziare a fare il nostro giro base questo è il giro base e andiamo a fare 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta non chiusa prendo il filo rientro dentro la catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte insieme 2 catenelle 1 2 prendo il filo rientro sempre nella stessa catenella di base e vado a fare altre due maglie alte non chiuse quindi una prendo il filo rientro 2 chiudo le due maglie alte insieme e adesso andiamo a fare prendo il filo salto 2 catenelle entro nella terza e vado a fare un ventaglio quindi una maglia alta una catenella di separazione e rientro un'altra maglia alta salto 2 catenelle e di nuovo da fare il mio ventaglio quindi una maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta Salto 2 catenelle ricomincio da capo. Devo farne di questi ventagli un totale di 9, quindi io adesso continuerò a lavorare. Ricordate sempre di saltare 2 catenelle, maglia alta, catenella di separazione, si rientra. Se avete montato il mio stesso numero di catenelle dovete andare a farne anche voi 9, se ne avete messe in più ne andate a fare 10, se ne avete messe in meno andate a fare 8 ne ho fatti quindi 9 di ventagli 3 6 e 9 e questo equivale alla parte avanti o dietro della nostra maglia andiamo a fare il nostro secondo angolo quindi prendo il filo salto 2 catenelle entro nella terza e vado a fare una maglia alta non chiusa prendo il filo rientro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte insieme 2 catenelle 1 e 2 e di nuovo prendo il filo rientro nella stessa catenella di base e vado a fare altre due maglie alte non chiuse una e rientro 2 chiudo le due maglie alte insieme salto 2 catenelle e vado di nuovo a fare il mio ventaglio quindi entro nella terza e vado a fare una maglia alta una catenella rientro un'altra maglia alta salto 2 catenelle entro nella terza e di nuovo da fare il mio ventaglio una maglia alta una catenella rientro un'altra maglia alta ancora devo farlo per quattro volte quindi una 2, salto 2 catenelle entro nella terza e vado a fare il mio ventaglio maglia alta catenella rientro maglia alta salto 2 catenelle entro nella successiva e di nuovo maglia alta Catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Ho terminato così il mio lato della manica, che è formato da quattro um, ventagli. Se avete montato catenelle in più, ne dovreste avere 5. Se ne avete montati in meno, ne avrete 3. E andiamo a fare di nuovo il nostro angolo. Quindi salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta non chiusa. Rientro un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alte insieme. 2 catenelle e di nuovo prendo il filo, rientro e vado a fare due maglie alte non chiuse: una e rientro due, chiudo le due maglie alte insieme, salto 2 catenelle, ricomincio il ventaglio, una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Adesso di ventaglio ne dobbiamo fare 9 perché stiamo facendo la parte dietro della nostra, della, della nostra maglia quindi andiamo a farne 9. Ho fatto i 9 ventagli vado a fare quindi il mio angolo salto 2 catenelle entro nella terza e di nuovo da fare due maglie alte non chiuse una e rientro due, chiudo le due maglie alte 2 catenelle rientro altre due maglie alte non chiuse una e due chiudo le due maglie alte insieme Adesso dobbiamo andare a fare di nuovo la spalla manica, quindi andiamo a fare di nuovo 4 ventagli. Quindi saltiamo 2 catenelle, entriamo nella terza, andiamo a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e di modo da fare due maglie a una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. E sono a quota 2 abbiamo detto dobbiamo fare 3 quindi salto 2 catenelle e di nuovo da fare il ventaglio una maglia alta catenella di separazione e rientro un'altra maglia alta salto 2 catenelle entro nella terza e di nuovo maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta ho terminato così il mio giro base, abbiamo fatto i nostri angoli, quindi abbiamo fatto le nostre quattro parti. Adesso andiamo a fare il primo giro. Quindi, con una maglia bassissima andiamo dove abbiamo le due maglie alte chiuse insieme e facciamo una maglia bassissima. Quindi, primo giro con una maglia bassissima mi porto nell'archetto di 2 catenelle e vado a realizzare 3 catenelle. Che sono sta prima maglia alta: una, due, tre. Catenella di separazione: prendo il filo, rientro e vado a fare due maglie alte, non chiuse una, e rientro 2 chiudo le due maglie alte insieme: 2 catenelle: 1 e 2: prendo il filo, rientro e di nuovo vado a fare due maglie alte, non chiuse una e rientro 2 chiudo le due maglie alte insieme. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare una maglia alta. E adesso vado a fare un ventaglio in ogni ventaglio, quindi vado nell'archetto di un ventaglio e vado a fare il mio ventaglio. Maglia alta, catenella di separazione, rientro maglia alta. Vado nel ventaglio successivo e di nuovo maglia alta, catenella di separazione, rientro maglia alta. Continuo così quindi fino ad arrivare al prossimo angolo e vi faccio vedere come rifare il nostro angolo per adesso andiamo a fare un ventaglio in ogni ventaglio in questa maniera Sono arrivata al mio secondo angolo quindi di nuovo prendo il filo vado nell'archetto di 2 catenelle realizzo una maglia alta Catenella di separazione prendo il filo, rientro e vado a fare due maglie alte, non chiuse una e rientro, due, chiudo le due maglie alte insieme: 2 catenelle: 1 e 2. Prendo il filo, rientro. Vado a fare due maglie alte, non chiuse, una e due, chiudo le due maglie alte insieme, catenella di separazione, rientro e vado a fare un'altra maglia alta ho fatto così il mio secondo angolo e adesso di nuovo vado a fare un ventaglio in ogni ventaglio quindi catenella maglia alta catenella di separazione maglia alta sopra ogni ventaglio del giro precedente continuo così fino ad arrivare quindi al terzo angolo e di nuovo vi faccio vedere come farlo quindi qui abbiamo le nostre 4 ventagli perché siamo nella manica e quindi sono arrivata dove ho il mio terzo angolo e di nuovo prendo il filo vado nell'archetto di 2 catenelle realizzo una maglia alta catenella di separazione prendo il filo rientro e vado a fare due maglie alte. non chiuse una e due chiudo insieme le due maglie alte 2 catenelle una due rientro e di nuovo due maglie alte non chiuse una e due Chiudo le due maglie alte, catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare una maglia alta. Ho realizzato così il mio terzo ventaglio e adesso andiamo a fare un ventaglio sopra ogni ventaglio fino ad arrivare al nostro quarto e ultimo angolo. Sono arrivata al quarto e ultimo angolo e quindi facciamo il nostro nuovo angolo, entriamo nell'archetto e andiamo a fare una maglia alta. Catenella di separazione, rientriamo, andiamo a fare due maglie alte non chiuse, una e due, chiudo le due maglie alte, 2 catenelle, prendo il filo, rientro e vado a fare due maglie alte non chiuse, una e due, chiudo le due maglie alte insieme, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta e adesso terminiamo il nostro giro, andiamo a fare un ventaglio sopra ogni ventaglio, quindi una maglia alta catenella di separazione maglia alta ventaglio successivo di nuovo andiamo a fare il nostro ventaglio terzo ventaglio di nuovo andiamo a fare il nostro ventaglio e quindi sono arrivata al quarto e ultimo ventaglio perché qui abbiamo la nostra spalla o manica come la volete chiamare quindi questo è stato il nostro primo giro il giro che andremo a fare adesso che è il secondo giro ah, scusatemi andiamo a chiudere il secondo giro con una maglia bassissima nella terza catenella Dicevo, il giro che andiamo a fare adesso è il giro che faremo per tutta la nostra um, lunghezza per allargare la lavorazione. Quindi il secondo giro è il giro che andrà sempre ripetuto e andiamo a fare con delle maglie bassissime, andiamo direttamente dove abbiamo le nostre due catenelle. Quindi con delle maglie bassissime. Mi porto dove ho le due catenelle e rifaccio 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta catenella di separazione e rientro e vado a fare il mio, le mie due maglie alte non chiuse una e rientro 2 le due maglie alte insieme 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo rientro e vado a fare altre due maglie alte non chiuse una e due chiudo le due maglie alte insieme catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare una maglia alta. E quindi questo è il nostro angolo. Prendo il filo e il ventaglio adesso, il primo ventaglio lo andiamo a fare tra le due maglie alte non chiuse la maglia alta, quindi qui e andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Quindi vedete, adesso aumenteremo quindi i nostri ventagli. Adesso vado a fare un ventaglio sopra ogni ventaglio, quindi ne avremo, vedrete, una un, uh, invece di 9 ce ne troveremo 11, questo è il primo, ne andiamo a fare 9, quindi una sopra ogni eh, ventaglio e poi vi farò vedere come si crea anche l'undicesimo. Quindi per adesso andiamo a fare un ventaglio sopra ogni ventaglio fino a ritrovarci all'angolo successivo allora come vedete io ho fatto i 9 ventagli e sono arrivata all'angolo l'undicesimo ventaglio perché ripeto il primo l'abbiamo fatto qui 9 l'undicesimo ventaglio lo andiamo a fare tra la maglia alta e il primo gruppo di due maglie alte chiuse insieme quindi entro e vado a fare una maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta e adesso andiamo a fare il nostro angolo quindi entro dentro l'archetto i due catenelle e realizzo una maglia alta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 E adesso ci troviamo, dove abbiamo appunto la nostra spalla o manica. E prendo il filo, vado tra il, il secondo gruppo di due maglie alte e la eh, chiusa insieme e la maglia alta e vado a fare il mio primo ventaglio. Quindi, una maglia alta catenella di separazione, rientro, un'altra maglia alta. Quindi, vedete che in questo caso, da 4, ne passiamo a 6, una abbiamo fatta. Andiamo a fare le nostre 4. Quindi maglia alta catenella di separazione rientro maglia alta maglia alta catenella di separazione rientro maglia alta maglia alta catenella di separazione rientro maglia alta ultimo ventaglio maglia alta catenella di separazione rientro maglia alta e mi trovo tra la maglia alta e le due maglie alte chiuse insieme entro dentro e vado a fare il mio ventaglio quindi maglia alta, catenella di separazione rientro un'altra maglia alta quindi vedete che da 4 siamo passati a 6 ci troviamo quindi di nuovo nel nostro angolino e andiamo di nuovo a fare maglia alta all'interno delle due catenelle catenella di separazione rientro e andiamo a fare due maglie alte non chiuse una Rientro 2, chiudo le due maglie alte insieme: 2 catenelle: prendo il filo, rientro andiamo a fare nuovo, due maglie alte, non chiuse. E le chiudiamo insieme, catenella di separazione, rientriamo. Andiamo a fare una maglia alta. Andiamo a fare la prima delle nostre, sorta 11 ventagli, tra la maglia, le due maglie alte chiuse insieme la maglia alta quindi una catenella di separazione, rientro 2. E adesso andiamo a fare un ventaglio, sopra ogni ventaglio, continuo così fino ad arrivare all'angolo successivo. Sono arrivata quindi al terzo angolo. Vado a fare l'ultimo ventaglio, tra la maglia alta e il gruppo di due maglie alte, chiuse insieme quindi maglia alta ventaglio e rientro, maglia alta vado nel ventaglio nell'archetto i due catenelle di nuovo da fare una maglia alta catenella di separazione rientro e vado a fare due maglie alte non chiuse chiudo le due maglie alte insieme 2 catenelle prendo il filo rientro e vado a fare nuovo due maglie alte non chiuse una e due catenella di separazione rientro e vado a fare una maglia alta e adesso andiamo a fare di nuovo che da 4 ventagli ne passiamo a 6, quindi vado tra le due maglie alte chiuse insieme le maglia alta e vado a fare il mio primo ventaglio. E poi adesso andiamo a fare un ventaglio sopra ognuno dei quattro ventagli, quindi primo ventaglio secondo ventaglio terzo ventaglio e quarto ventaglio siamo a quota 5 perché non abbiamo fatta all'inizio e qui dovevamo fatto le maglie bassissime andiamo a fare il nostro ventaglio quindi maglia alta catenella e facciamo una maglia alta e chiudiamo questo secondo giro con una maglia bassissima all'interno della terza catenella quindi come potete vedere la nostra lavorazione si sta andando ad allargare questi sono i lati avanti e dietro e queste sono le maniche le maniche adesso quindi vi faccio rivedere un attimo come rifare il giro um, partendo da qui giusto per farvi ricordare un attimo ma alla fine è sempre uguale e vedete che si andranno sempre ad aumentare i ventagli tra i due nei lati quindi come abbiamo fatto prima con delle maglie bassissime andiamo dove abbiamo l'archetto 2 catenelle e di nuovo, andiamo a fare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta catenella di separazione, rientriamo e andiamo a fare due maglie alte, non chiuse, una e due, e le chiudiamo insieme: 2 catenelle, prendiamo il filo e di nuovo, rientriamo e andiamo a fare due maglie alte, non chiuse, una e due, e chiudiamo insieme, catenella di separazione, rientriamo e facciamo una maglia alta. E adesso ricordatevi sempre che la prima il primo ventaglio va fatto tra le due maglie alte chiuse insieme e la maglia alta quindi andiamo a fare il nostro ventaglio Andiamo a fare gli 11 ventagli e ricordatevi sempre che dovete andare a fare l'ultimo ventaglio tra la maglia alta e le due maglie alte chiusi insieme. Io adesso continuerò, così vi dirò quanti giri ho fatto ehm, per poter fare gli aumenti. Ricordatevi che per una taglia S eh, per una taglia M o L, rispetto a me una taglia M deve andare a fare almeno 2-3 giri in più di aumenti. Una taglia L deve andare a fare almeno eh, 5 eh, aumenti in più, 15 5 giri di aumenti in più rispetto a me e poi i giri totali che vi servono invece per poter mettere i marcatori rispetto a quelli che faccio io come sempre una taglia M deve andare a fare almeno altri 2-3 giri in più per poter mettere i marcatori quindi per un esempio se io faccio 13 giri una taglia S una taglia M deve andare a fare almeno 16 giri una taglia L deve andare a fare almeno 19 se non anche 20 giri totali quindi partendo dallo scollo fino giù per mettere i marcatori questo è per i giri totali che vi servono per gli aumenti invece poniamo il caso che io adesso continuo e arrivo a un 5 giri di aumenti una taglia m deve andare a fare almeno sicuramente 7 giri di aumenti se non anche 8 mentre una taglia l sicuramente deve andare a fare 9 se non 10 giri di aumenti quindi in questo ecco per spiegarvi come funzionano rispetto alle taglie e i giri in più di aumenti. Naturalmente dipende sempre poi eh, dalla fisicità di una persona, perché va a finire che eh, siete una taglia m ma sopra siete più una s che una m quindi dovete fare meno aumenti rispetto a che ho detto io vi basta soltanto un giro di aumenti in più mentre poi sul seno dovete andare a fare più aumenti non vi preoccupate perché anche lì c'è il modo di aumentare e quindi lì dovete andare a fare più aumenti oppure perché i fianchi sono più grossi quindi dovete andare a fare più aumenti lì però questa maglia ci permette comunque di fare degli aumenti ehm, perché come potete vedere il motivo è lo stesso che lavoreremo per tutta la maglia o vestito, devo ancora decidere, e gli stessi aumenti che stiamo facendo qui si potranno fare qui all'angolo, si potranno fare nelle due strisce laterali che verranno nel corpo della maglia. Detto ciò io adesso continuo e vi farò sapere quanti aumenti sono andata, quanti giri di aumenti sono andata a fare allora io ho fatto 1 2 3 4 e 5 giri di aumenti quindi in totale sono arrivata a 6 giri non devo andare a fare un altro giro di aumento perché eh, come sia come ehm, scalfo sia come larghezza della maglia io vado bene come come di larghezza quindi adesso vado a fare il giro dove naturalmente qui avrò un ulteriore aumento anche se non lo vado a fare più perché richiama l'aumento del giro precedente quindi in questo momento io vado, non vado a fare più degli aumenti e vi spiego come andare a fare allora ho sempre chiuso il giro con una maglia bassissima e con eh, delle maglie bassissime mi sono andata a mettere al centro del mio eh, ventaglio e vado a fare direttamente il ventaglio con le due maglie alte chiuse insieme quindi non faccio più le 3 catenelle eh, della maglia alta e quella di separazione ma vado a fare direttamente 2 catenelle che sono mia prima maglia alta non chiusa e rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa 2 catenelle prendo il filo rientro e vado a fare di nuovo due maglie alte non chiuse una e due chiudo le due maglie alte insieme e vado direttamente qui tra le due maglie alte insieme la maglia alta e vado a fare la mia maglia alta la catenella di separazione e rientro e faccio un'altra maglia alta e adesso vado a lavorare i miei ventagli quindi come potete vedere io adesso non avrò più gli aumenti Appunto perché ho fatto direttamente il ventaglio formato dai due gruppi di due maglie alte invece di fare anche le maglie alte prima e dopo per appunto fare i nostri aumenti che vedete qui sotto. Quindi adesso continuo a lavorare e vado al prossimo angolo e vi faccio vedere di nuovo come andare a fare l'angolo senza aumenti. Sono arrivata di nuovo all'angolo, vedete ho fatto il ventaglio tra la maglia alta e la mio eh, gruppo di due maglie alte chiuse insieme, vado direttamente tra le due gruppi di due maglie, maglie alte chiuse insieme vado a fare il mio primo gruppo di due maglie alte chiuse insieme. Quindi prima maglia alta non chiusa, rientro seconda maglia alta non chiusa, due, eh, chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle e di nuovo rientro e vado a fare due maglie alte non chiuse, una e 2 e le chiudo insieme e poi vado direttamente tra le due maglie alte non chiuse la maglia alta e vado a fare la mia maglia alta la catenella rientro un'altra maglia alta quindi adesso continuerò così per tutto il giro e continuerò a fare sempre questo giro, quindi non vado a fare più alcun alcunamenti nel giro successivo, quindi andremo a fare il ventaglio qui nel ventaglio e poi direttamente il nostro ventaglio formato dal due maglie alte chiuse insieme. Vi dirò naturalmente quanti giri andrò a fare eh, prima di poter mettere i marcatori e poi andare a vedere come continuare la lavorazione per il corpo e per le maniche allora sono arrivata a un totale di 12 giri quindi ho fatto gli ultimi giri quindi senza aumenti per un totale partendo dallo scollo fino ai marcatori per 12 volte quindi 12 giri totali i marcatori vanno messi giustamente dove abbiamo la nostra striscia di due dei ventagli di due maglie alte chiuse insieme quindi uno qui e uno da quest'altra parte e adesso andiamo a lavorare il nostro corpo per lavorare il nostro corpo lavoreremo sempre il nostro ventaglio però come potete vedere noi siamo già dove abbiamo il nostro marcatore quindi io passerò a lavorare Subito, dal davanti, cioè davanti o da dietro è indifferente, poi perché comunque abbiamo lo stesso numero di um, ventagli, sia avanti che dietro. Però andiamo a lavorare in questa maniera. Per lavorare il corpo della maglia, io col filo mi aggancio direttamente dove ho il mio primo marcatore. Quindi vi faccio già vedere come unire la parte dietro dalla parte avanti. Prendo quindi il mio filo il marcatore così potete vedere meglio entro dove ho il mio ventaglio sul davanti e vado a fare la mia prima maglia alta non chiusa quindi vado a fare i miei due catenelle prendo il filo la seconda maglia alta non chiusa entro nel eh, nel, ventaglio, nel foro, nella dei ventagli avanti ed esco in quello dietro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte insieme 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo e di nuovo il primo, ventaglio la prima maglia alta non chiusa. La faccio passando al dal davanti del ventaglio del davanti, quindi entrando nell'arco del ventaglio avanti e uscendo nell'arco del ventaglio dietro. E poi vado a fare l'altra maglia alta non chiusa sempre nel ventaglio dietro. In questa maniera. E vado a chiudere così le due maglie in modo tale che noi abbiamo qui questo incrocio che ci permetterà di avere la parte ehm, sotto alla manica chiusa e non dover andare a cucire dopo quindi diciamo che si è creato questa sorta di incrocio eh, tra le due maglie tra due maglie alte poi andremo a lavorare normalmente i giri come abbiamo sempre fatto quindi adesso continuo la lavorazione normalmente quindi vado a lavorare un ventaglio in ogni ventaglio fino ad arrivare al secondo marcatore e di nuovo vi faccio vedere come passare dalla parte dietro alla parte avanti sono arrivata al secondo marcatore che ho già tolto quindi facciamo la stessa cosa di prima prendiamo il filo entriamo nel ben nell'archetto del ventaglio tra i due gruppi di due maglie alte facciamo una maglia alta non chiusa prendiamo il filo entriamo sia sul ventaglio avanti che nel ventaglio dietro e facciamo un'altra maglia alta non chiusa Chiudiamo i due eh, ventagli insieme, 2 catenelle di separazione e di nuovo il primo, la prima maglia alta non chiusa entriamo sul davanti eh, del ventaglio, entriamo nel ventaglio del davanti e usciamo nel ventaglio dietro e andiamo a fare la nostra maglia alta non chiusa. Prendiamo il filo, andiamo nel ventaglio dietro e andiamo a fare un'altra maglia alta non chiusa. E chiudiamo il nostro ventaglio e adesso continuiamo a lavorare normalmente andando a fare il nostro ventaglio in ogni ventaglio, composto però da una maglia alta, catenella di separazione e un'altra maglia alta. Vi faccio vedere quindi come sta avvenendo la lavorazione. Vedete, io qua ho chiuso e il fatto di aver fatto la maglia incrociata ci permetterà quindi di non andare a cucire sotto perché non si creerà nessun foro continua a lavorare, terminerò il giro, vi faccio vedere come iniziare il secondo che lo inizieremo come abbiamo fatto gli altri giri eh, qui senza più aumenti e continueremo per tutta la lunghezza della nostra maglia e vi farò vedere nel caso voglia fare qualche aumento andremo a fare lo stesso aumento che abbiamo fatto qui in alto, quindi se avete bisogno di aumentare la lavorazione ai lati, quindi dove avete il nostro gruppo di ventagli formato dalle due maglie alte chiuse insieme, andate a fare gli stessi aumenti che avete fatto qui sul davanti. Io se li farò penso di sì perché voglio che la maglia sotto sia un po ehm, a campana eh, vi farò vedere quindi a quanti giri sono andata a fare questo per permette eh, per permettere la maglia di essere più svasata sotto quindi adesso io continuo vi faccio vedere come terminare il giro e come iniziarlo e poi andremo a fare sempre lo stesso giro sono arrivata dove avevo iniziato il giro quindi vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassissima con una mezza maglia bassa mi con una maglia bassissima e mi porta all'interno dell'archetto tra i due gruppi di due maglie alte chiuse insieme vado a fare le mie classiche maglie ehm, Il mio classico ventaglio con le due maglie alte chiuse insieme quindi 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta rientro dentro un'altra maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte insieme 2 catenelle 1 e 2 rientro e vado a fare di nuovo 2 maglie alte non chiuse una e due chiudo le due maglie alte insieme e poi procedo normalmente andando a fare sempre il mio ventaglio e continuerò come vi ho detto a fare sempre questo giro e se devo andare a fare degli aumenti farò gli aumenti come abbiamo fatti all'inizio quindi andando a fare all'interno dell'archetto una maglia alta una catenella di separazione, il nostro ventaglietto due maglie alte chiuse insieme, una catenella di separazione, di nuovo una maglia alta e poi procediamo normalmente, esattamente come abbiamo fatto per gli aumenti qui in alto. allora ho terminato il corpo alla fine ho deciso di fare un vestito ho fatto un totale di 48 giri e sono andata a fare gli aumenti al sedicesimo e al 27 giro vi ricordo che gli aumenti si andavano a fare come abbiamo fatto sopra quindi nell'acchetto, qui del ventaglio sono andata a fare la maglia alta il ventaglio con le due maglie alte chiuse insieme la maglia alta ripeto io ho fatto solo due aumenti da entrambi i lati al sedicesimo giro che era un poco sotto la vita quindi un po prima dei fianchi e poi ai fianchi eh, sotto i fianchi ho fatto un secondo aumento voi naturalmente potete fare più aumenti a seconda di dove volete che la maglia e che il vestito si vada ad allargare io lo volevo sempre aderente ma non stretto quindi che mi seguisse le curve del corpo e per questo sono andata a mettere uh, gli aumenti in questi punti però come vi ho detto voi potete farli anche in, in altri giri farne uno più vicino all'altro come preferite basta che la, il vestito si allarghi come lo desiderate e come vi ho detto alla fine ho fatto 28 giri. Non ho fatto nessun bordino dietro, è sotto, quindi adesso possiamo andare a fare le maniche. Per realizzare la manica, di nuovo eh, faremo lo stesso punto, e dobbiamo andare a fare qui sotto lo stesso um, unione che abbiamo fatto per il corpo della maglia. Quindi, io entro sempre nell'archetto di 2 catenelle del ventaglio. Vedete, qui abbiamo il ventaglio e il secondo ventaglio, formato sempre dalle due maglie alte dai, dai due gruppi di due maglie alte chiusi insieme. Quindi, come abbiamo fatto per il corpo, andiamo a fare la stessa cosa qui: andiamo a realizzare 2 catenelle, che sono stata prima maglia alta non chiusa, prendiamo il filo, e la seconda maglia alta non chiusa, entriamo con l'uncinetto nell'arco avanti e usciamo in quello dietro, e facciamo la nostra maglia alta non chiusa, chiudiamo le due maglie alte insieme: 2 catenelle, una scusate, voglio tirare il filo, Ok. una e due. E di nuovo adesso prendiamo il filo entriamo nel ventaglio avanti usciamo in quello dietro e andiamo a fare la maglia alta non chiusa prendiamo il filo andiamo nel ventaglio dietro andiamo a fare la seconda maglia alta non chiusa e chiudiamo le due maglie alti insieme quindi abbiamo ricreato il nostro incrocio, che ci permetterà appunto poi di continuare a lavorare come abbiamo fatto prima. Quindi, io adesso continuo a lavorare normalmente il giro. Se avete bisogno di stringere o allargare la lavorazione, fate sempre come abbiamo fatto: gli aumenti a inizio collo, quindi sempre all'interno del ventaglio, sotto in modo che gli aumenti vengano sotto e non in alto e non si notino. E andiamo a lavorare normalmente andando a fare sempre il nostro ventaglio. Quindi i giri qui non cambiano, sono identici a quelli del corpo della maglia. Io non voglio fare delle maniche lunghe, né delle maniche a tre quarti, ma delle mezze maniche. Quindi farò al massimo 5 giri, poi farò anche l'altra manica allora alla fine come giri per le maniche come vi ho detto non le volevo allunghe ma le volevo a mezze maniche quindi sono andata a fare solo 5 giri da entrambe le maniche sia questo che questo giro non faccio alcun tipo di bordino quindi il nostro vestito è terminato